Ciao a tutti ragazzi, e bentornati su Super Mario Telly World Allora, questa è la prima parte extra, giusto? Dovevi fare la intro Vabbè, la Vabbè, questa... noi siamo Dai, X E Marco, 007 Sì, questa è la prima parte extra E eh, eh, come vedete, mi... non so se è la prima volta Però lo sfondo, era la... un sì, contramonto no, certo. Sì Ok, eh, uh, io Veramente che... non è perché è la prima parte extra è Soltanto, cioè, non è perché abbiamo chiesto la storia Aspetta, uh, mi sa che io... Uh, mi sa che avevamo messo i personaggi che dovevamo usare sì, okay. è vero, me lo ricordo io perché... Eh, io è... ti avevo detto mettiamo già i personaggi. Eh sì, Vabbè, lasciamo. per comodità. Ok, prima parte extra, quindi iniziamo subito col botto. <coughs> col Infatti primo nel primo livello c'è l'esplosione. Bali. Che nome è? Mamma, mia, che è brutto? Ok, io sono un gatto, non dice. Un attimo, mi devo riabituare ai comandi. Come? Ok, che non è che non ci giochiamo gi da tre mesi. Sì, lo so, però eh, uso un controller diverso per ogni gioco che giochiamo. Switch, uh, telecomando Wii, controller pro della, della Wii U, il Gamepad. Aspetta Ah è vero, qua abbiamo le scenze. Ah io! Ma no. non c'è niente qua. Lì c'è qualcosa, vedi. Ok. Qui. Sto morendo. Non mi interessa. Perché? Oh Oh. Perché? Perché? Ok, allora. Oh. Facilissimo, veramente. Ma no! Senti, posso farlo io anche una volta? Mm, io fare. Dai, faccio io. Ah, <ride> io sono entrato dentro. C'è cioè, prima eh. uno e poi l'altro. Faccio io, eh? Beh. In effetti è molto più facile così. Ecco. Yay, ecco. Faccio Lo io. So. Ah, io. No, io! No, oh dai, sono... puoi fare.. Mi mai. è scappato il dito. Tu sei un dito. Clicca uno. Perché soffi? Non ti serve soffiare. ecco qua. Clicca l'altro. Ok, questo è difficile, forse. forse Perfetto. Oh yeah, that's Luigi one. Spon! ok ora io mi attacco a allora alla mi sa che in questi livelli non c'è perché fai così? Whee! perché posso fare l'ipertuffo della vita no, fare la morte l'ipertuffo della morte l'ho preso a casa allora se, no, se c'è un timbro so che sta qui seguiremo quindi Ecco, ecco, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi muoviti, pure tu! Ah, ecco, ok. Non avevo capito, non l'avevo visto. Ok, allora è in un altro mondo che sta il team. Tipo. Che non sta il team. Eh sì, ecco. Mm. Hai sentito, Spoo! Ma perché l'ha detto così? Allora, qui ci sono delle candele. Sì, eh, il blocco, Dai, prendi quel blocco, prendo io. La... Accendi le torce. E qua sta la mula che ci conduce a una seconda stella verde ma è appunto c'è l'ink c'è l'ank volevi dire, vero? si l'ank it was spooky I didn't sto solo doppiando la mia hitbox non è che sia tanto per posso fare così e poi sul, sul, su, sullo scudo c'è una croce. Non mi posso abbassare con il coso? Questo. No, con i giganti Però poi verrò schienatore. <ride> no, no, non posso. No, cioè non, posso non, non posso cambiare scenario se mi butto. Non okay, okay. sì, terzo. Ma sì, vabbè, ma tu sei già andato in.. No, no, in, no, no calma, logicamente no. tu sei già arrivato nel, nell'altro scenario. Mm, Prendila No! Uh. No! Luigi will survive! Eh? Okay, no! Ok yeah. io qua, qua, qua è difficile è soltanto prendere qualcosa! Ecco. No! Oh, ce l'ho fatta! Mio oh. dio! Ci dobbiamo dondolare di più! Ah se non, non salvo! e eh, non ti sbollare! <coughs> okay. ok questi ci servono per MONIS yeah hey cold money wow <ride> <ride> volevo fare lo schianto dai dai Perfetto! Dai, dai. Okay. dai perfetto Evviva. abbiamo fatto perfetto il primo livello e ci abbiamo messo 5 minuti beh no, dai no, non è male Sì, non è male ok comunque che senso? scusa era ironico non è male. Eh. No, ti ho detto sì, proprio non è male, nel senso che è terribile 6 minuti, ora insomma, cosa? 5 sì. minuti per un livello è buono. Oh. Sì, però tutti e gli altri possiamo fare altri 5 minuti. Eh, ma noi possiamo fare altri altri okay. 5 okay. livelli in No, Vabbè, no non è male, Vabbè, dai. Ok, let's go. Allora Super Galaxy. Vai. <ride> Voleva Ok, basta. Wow, un tizio di Mario Galaxy. Ah, ecco perché si, si chiama Super come... Galaxy. Eh, appunto. <ride> infatti, questo gioco è un okay. completo riferimento a Mario Galaxy. Ah, uh -huh, non sei mai... Manca qualcuno. Ah, no, eccolo, lo spaventiamo. Eh, infatti, non c'è il baby room, ma di... No! mannaggia. Marco da, ma Marco oh, Marco Che cacchio vuoi da vai? Quello Marco Quello eh, quello l'otto, uh, lotto ma, no, aiuto. Questo Salve. è un riferimento Salve. Salve signora È un riferimento al miglior e gioco Ok, sei del pronto anno. Corri ah. Allora so che qua c'è un Sì, c'è il team non c'è più si sì, c'è qualcosa no. c'è un lume salve sì. vai no un lume. Un lume. ok qui c'è una stella molto odiosa da prendere ok? già e dei ricordi che casino che abbiamo fatto per prenderlo? si sì. sì, perché lui mi ha aiutato oh cosa? sto morendo si sì. ah, ah per, solo me. per le monete Vabbè, pensavo eh. ci fosse qualcosa davanti, eh, yeah. non abbiamo più la corona, ti ricordi? I don't care. Io ah, sì, don't care. A te importa la corona, a me non te l'ho detto 3.0 Non quella corona! La corona sulle vite! Vedi ah. le vite, non hanno più la corona. È sempre stato così. E' almeno un bel po' di. Oddio, mi fai salire qua, scusa. Mm. Ah, ah. Eh. Wow, pensavo ci fosse.. Tipo Perché non riesco a salire? Tu come hai fatto a salire? Ah, so, di là i blocchi. Cioè, non è una stella comunque, è un timbro. Che sì. cosa? Che cosa? <ride> sono, pass sono passato attraverso. Ok, per prendere questa stella abbiamo dovuto essere in quattro. Cioè siamo abbiamo dovuto provare a prenderla in quattro. Perché okay, okay. è veramente impossibile. Vai, vola. Ok. Allora. Mamma mia, che, che fortuna che l'abbiamo presa su Un attimo, un attimo vieni, qua hai esplorato tutto. Probabilmente si sì. ok vai comunque nell'ultimo episodio mi sono sbagliato uh, il non luma sta nel... vai corri mio. il luma sta nel no veramente tu non avevi visto no? uh, il luma sta nel, nel sì, Mario, raga, ma... Mario tennis di... del 3ds ah, oh, oh. l'hai visto mentre uh, aspetta no, oh, ora vorrei... non fare cavolate sì, vieni. Oh, Vai, fammi da scusa. No, no, no, no, no, dobbiamo farci da punto da sal di salvataggio. Ok, fatto, visto? Sì, sì, ma ci sono i colpi <coughs> e ti ammazzano. Vengo io, amico. <coughs> De, ri, ri, è sotto non lì. mi servi, ok. Amico. Hai eh. visto? Sono sopra so benissimo <coughs> da solo. Ehi, hey, <coughs> ma, ma che cos'è quello? Che cos'è quello? Salve Rosalind, che cacchio ti fai qui? Perché il nome è tutto? Tu, mm, come Mario, here, Mario. I will squash you. Ti schiaccio Vabbè. Ti squoscio Ti squarcio, vai Vola Ti squarcio Poverina, <ride> Rosalinda <ride> Comunque sì, quella è una galassia di Super Mario Galaxy Non 2. è una galassia Che ci fa Rosalinda? Ah, <ride> non sai. ho fatto niente 10 minuti ecco ah. rosalinda che racconta le fiabe ai bambini riferimenti occhi occhi E arrivato eh sì, al terzo livello terzo livello ecco Volte. qui ah per tutto sto tempo abbiamo dovuto tenervi nascosto il quinto personaggio rosalina Quanto Quanta pazienza abbiamo dovuto avere Veramente tu hai detto in un episodio uh, questo Qua si può fare un salto uh, fortissimo con Rosalinda e poi hai detto uh, Peach No, tu l'hai detto No, sì. no tu l'hai detto No, io non mi ricordo Vabbè, poi possiamo usare Rosalinda Ok, intanto l'abbiamo già pubblicato quel video Cosa fa Rosalinda? No. Eh, semplicemente fa il doppio salto praticamente. Non fa il doppio salto Fa lo spin jump di Mario Galaxy, però fa danno Okay. fa lo spin di mario galassi, non è un, uno spin jump purtroppo però non ve la possiamo mostrare in sta parte però più avanti ve la mostreremo nella prossima prossima anzi ah, vabbè sai che ti dico la uso io beh. no no no no no devi usare Luigi devi no usare solo Luigi. per questo livello nuoviti a tu Luigi solo per questo livello eh? per fare per vedere un po' ok comunque lasciami vedi Rosalinda può fare il doppio salto. Rosalinda può anticipare io... Baby Rosalinda che è apparso per la prima volta Mario Galaxy Mario Galaxy Mario Kart 8, Chi? baby Rosalinda ah, wow. infatti ho detto ah, che okay, Rosalinda può anticipare baby Rosalinda <ride> come <è> utilissimo correre <ride> Io sto cercando di correre, infatti mi si stanno illuminando i piani. Oh, e distruggi i blocchi. Distruggi. Che bello, futile. Colpisci i blocchi. Ehm. Uh, Vieni, grazie. Ok, allora. Prendiamo i blocchi. Ma... No! no! vai, vai, prendi i blocchi! Dio! non Devo si... prendere qua! Grazie Marco. Ti ho detto di non prenderlo Che comunque il doppio salto di salino Vi può salvare in molte situazioni Corri mm. Bravo Marco Lui dice a me Ti ho detto di non usarlo non, no, non di salvarti la pelle In vano Ah ah Ok, okay. qua è, facile. è Molto easy, basta che fate così. <ride> basta che avete Rosalinda. No, basta che semplicemente fate lo schianto a paese. <ride> Forse io stavo cercando di. che sei. Forse fare. io stavo cercando di morire. <ride> Guarda, io li posso uccidere con Rosalinda. Uccidili con Rosalinda. Non capisco perché questo sia il primo livello in cui possiamo usare Rosalinda, però vabbè. Cioè prima ci danno Rosalinda e poi ci danno un, un livello a caso cui la possiamo usare Dai, vieni Diciamo, oh mio Dio, ora possiamo testare le abilità di Rosalinda Beh, Invece ci no, diventa... solo si possiamo uccidere. Vedi che è utile vieni. Vieni. Tu Questa lo sono... sai da mostrare Sì, molto utile, grazie Dobbiamo ancora prendere due stelle il timbro, oh Ah ecco, aspetta fammelo prendere la bandiera. Marco! Ah scusa! Ah, scusa! Allora io mi metto ti qua. qui. Se magari vieni più vicino così io posso vedere. Puoi girare il coso. Tanto l'hai già vista. A te. Eh sì che l'ho vista. Eh, morito. Wonderful! Ah non lo Ok, con, con i ah, a proposito, con i potenziale, oh. con i power up Rosalinda non può più fare lo spingi Vieni. Wow! Mi anche qua non c'è niente, però vabbè. Vabbè, okay. andiamo. Ok, questo qua è, è.. Attenti! Qua. Tu soffia se vuoi. Andiamo. Tu devi okay, andare. Ok, ora qua. basta. Saltiamo. Salta se devi andare lì. Ok, lì. Ma niente, qua, non ci e doppie, con salino. Ok, se vuoi? Bisogna stare attenti perché qua le ciliegie doppie si perdono tanto. È troppo facilmente. Non ti puoi neanche imbollare. Oh cacchio! Perché non mi funziona mettere il comando per lo smartphone! Ecco, eh, appunto, vedi? Ha perso. Vai eh, salta salta lì. Perché? Vai. Perché prima ho fatto il salto quello a sporto, laterale. No, no, perché perché io sono ancora con il boomerang che non sei morto. Non Sono morto, sono caduto giù. Non importa, ok? Ora dobbiamo muovermi. Un attimo, vieni, no, no, vieni, vieni. Vai. Tu vai avanti, no? Bene, meno Meno okay. male. Corri. Ok, serve lo sai so Ok, tempo. Ottimo. Oh. Moris. No, no, no, ci serve, ci serve il rullo. Non la prendere. Eh? Ci serve il rullo. Oh, no. Vedi? Perché mi hai seguito se hai visto che ho fatto Vabbè, fallito. tanto... tanto... Eh, eh tanto c'è poi un sono 10 km da qua, no? vero? Tacco. Ok, siamo tornati qua. Dove eravamo morti prima, vedi che ci serve il rullo. Ok, dovevo andare a riprenderlo. Eh, sì, ma come? No? Nello stesso modo in cui siamo arrivati. Perché no, lo continua a fare anche se hai visto che non serve. Volevo vedere. Vabbè, andiamo. Vai. No no no, no, no. che fai? Vai di qua. Vedi, che faccio. Madonna Mamma mia. Madonna. Vai Rosalinde! <ride> Vai Rosalinde! E ora, come vedete, abbiamo quasi il doppio del tempo che avevamo prima. Vai! Corri! Corri come, come se ci fosse la marmellata! dai marmellata slurp allora bello. stop stop. no ce ne servono due chi c'ha mmm oh, e qui non ci vai vieni prima qui qua non ci... prima qua bene dove stai andando dove, dove stavi ma che ti devo dire <ride> ma io stavo aspettando i miei il fratello la quello là mi ha ucciso <ride> sei entrato dentro il ruolo. Okay. Ora ci dobbiamo solo sbrigare per andare alla fine. Non è vero. Sì, abbiamo preso tutto. Sì, ma non è vero, non ci dobbiamo sbrigare. Sì, Ora quanto sì. tempo ci abbiamo. E' meglio sbrigare. Vieni. Mi qua il traguardo. Ok. Alleluia. Gamepad comassa il discarico. Vabbè. Oh, finalmente. Tanto forse questa è l'unica parte <coughs> del 3D che facciamo oggi probabilmente una rosa linda piccolo. che non è baby rosa linda perché baby rosa linda com'è che fa rosa linda quando, quando vince? Wonderful, Wonderful. Wonder. ok ora devo switchare no l'odio sto livello odio ha stato troppo entusiasta si sì ah, me lo ricordo, quello che dobbiamo inseguire l'asta Sì. Ah. questo si ah. può fare in anticipo, ma non, vi, non ve lo consiglio ah, io, io l'ho fatto in anticipo eh. oh no non cercare di farlo in anticipo, visto che ci servono Sì, eh, bisogna... io, io l'ho già fatto in anticipo questo livello a casa di altri amici di Marco. vabbè, in inutile spiegarlo vabbè, io ci sono riuscito a farlo in anticipo, vabbè. A prendere Praticamente la Praticamente si, si può prendere la bandiera subito. Oh! Anche che... prima della, della fine... Pr... della File fine vera e propria. Fine non indicata. Abbiamo zero monete! Zero precisa! Allora. Ops, che cosa dicevi? Zero monete. Pensavo ne avessi molte. Come mai adesso sono cresciuto? Perché... Mi hai vorrei io non me lo ricordo che okay. comunque vi consiglio di usare tutte le tecniche che avete imparato per esempio il suicidio di massa potrebbe <ride> <ride> essere una buona idea ok dopo questa tagliamo no nessun taglio che questo dovremmo tagliare in due secondi di, di corsa allora facciamo un deto cant okay, okay. okay. è inutile pure quello non siamo mica a una battaglia contro lo Science, che è il E anche se fosse, no. E no, non faremo Undertale. non è vero, lo no? stiamo fatto. già cercando di registrare. Vai, prendilo Ah, è vero, dovremmo fare Humberty. Eh. Però non ho ancora finito. Eh, perché non è che vai Undertale. Non riesco a battere Asgore. Spoiler. Ah, oh. quindi sei arrivato ad Asgore. Perché tu sei sempre in bolla? Che che, che perché, perché sono morto! E tu però vai sulle piattaforme. Ew. Sì, ma non riesco a battere Asgore. È difficile Asgore. Perché essere. non riesci a battere Asgore? Cioè è alla difficile fine, Asgore. sei alla fine della tua pacifis, però non riesci a battere il boss. Ma è difficile Asgore! Scusa, l'hai già completato lo so, ma ci ho messo tre, una settimana a battere allo. Capito, ma l'ultima volta. È passato il compla secondo Però ci ho messo una settimana anche per fare. Tormentaton, non, non, te, non tengo io PC. No, non ho finire in anticipo. Lo so. Io vado a prendere quello. Tu no. Ecco. <ride> che cosa sto facendo? <ride> ok ora Ora uno sta Ow. sotto la... eh vabbè sto dicendo uno sta sotto... ah la bandiera d'oro è difficile tanto è difficile più di quel che oh io vado sotto oh no aiuto 5 secondi ci mancano perfetto eh, lui, devo, devi venire pure tu muoviti yeah. l'abbiamo preso il team Sì, l'abbiamo preso il team sicuro? tutto meno poi, poi non capisco perché hanno messo tutto quel percorso extra visto che in 100 secondi la bandiera arriva qua boh. ok abbiamo preso tutto al quarto tentativo giusto? Io, quinto uh, comunque che ansia mio dio due secondi alla fine abbiamo finito noi no, quel, quel, quel tuffo che hai fatto tu alla fine è stato proprio di fortuna Las Vegas nello spazio. Las Vegas? Andiamo a buttare tutti i nostri risparmi per comprare altri risparmi. Wow, 100 monete. E noi abbiamo speso 2000 monete per comprare un Las Vegas e ne abbiamo Non è vero, non abbiamo speso niente. Lo so. Ed è questo il problema abbiamo avuto soldi gratis e viva E eh, che se perdiamo Perché Todd? Perché Todd è il prossimo non è vero? Sì che è vero Todd Come dovrebbe essere correndo. tipo l'ultimo qualcosa del genere. Non no lascia stare Todd è brutto non lo niente. Il demoniaco wow okay. ok possiamo solo schiacciare il pulsante ehm um, si sì. Voglio vedere se posso cambiarla pure io la, la visione. No, meglio no. diventa me. divertente. Naturalmente sono Penso per me bello. Bello. Ma non sarebbe carino! No, no. E eh no! Amici, non fate così con i vostri amici! Fate come uh, Dynamite fategli esplodere gli amici! Gli amici sono inutili! Però um, no! no, se avete un amico nerd ma, um, lo, usa lo potete usare per i compiti in classe. Potete usarlo? Potete usarlo come aspirapolvere. Lo potete usarlo, non è capito. lo potete usarlo come aspirapolvere. Vai corri, che Un mm, funghetto, però no, non mi serve. Ok, ora mi serve. <ride> ma non lo vuoi usare? No, non lo non vuoi. Usare. Okay, non lo ma, ma come? salto! ma perchè? e il bull... wow ma no ma non so la cavo vicino al simbolo di Capitan Todd non ne avevo mai visti in tante vite perchè eh, Capitan Todd... il uh, io ho tipo tre vite e qualcosa <coughs> Sì, quindi dove devo andare? Sotto Are you killing me? Are you killing me? Yes. Probably. Si sì, dice. Yes. I kill you. Mm -hmm. So Vai dai tizi che sono. Yes. Un funghietto. Un funghiotto. Ma no, ma non l'ho toccato! Perché l'hai toccato? Se no non ti avrebbe dato. Questo. No, hitbox dal cavolo! Uh. Attento? Bravo. perfetto. Uh, tasto? Tasto. Tasto giù. Il tasto che stava giù. Vabbè. No, questo qui è bello. Ora buttati. Due volte. No. Sì. Ma ti butti Buttati I know what's better for me Ok Ma abbiamo sprecato 5 minuti pure per questo E eh me scusa che cosa aveva 28 minuti Che cosa pretendi che faccio un livello che non ho mai fatto in vita mia in, in 3 minuti È perché li facciamo fare a te Perché Perché sì io sono un giocatore e come allora divento io il primo il giocatore. E no, per faremo in poco. Ah, ok, terra dei blocchi. No, ma abbiamo due minuti. Eh vabbè allora, no. L'ultimo ci questo. Strafiamo. O strafacciamo. Corri. Perché sta musica da The Lind? Cioè, oh, mi piace però. Cioè, oh, mi piace. come ah, comunque a proposito di mi piace, questo è uno dei miei livelli preferiti. Perché adesso... Basta, oh, muoviamoci. abbiamoci, Oh mio dio. Oh, chi, chi è stato? Signore, un po' di ritengo. Sai, cioè, bisogna fare così. Oh. Oppure così. Vai, spacca tutto, bici. Bomba. Bomba bomba. Bomb, bomb. bomb, bomb. Che cos'hai fatto? Hai distrutto tutto. Allora... Strucco tutto. No, Hulk spocco. Dovevamo salire il Vai, poi mi eh. sali. E un attimo. Prego. Vai, entra, entra, muoviti! Non posso muovermi. Sono fermo. Ok, questo qui è facile. Posso fare così? Ah ah. No. ah. Ah. Ce l'ho. No. Ho tenuto. Points? no, no, Che bel Però, no, no, gioco. no, no, no, no, no, Attenzione. Yeah, dobbiamo prendere tutte le monete. Che il padre è scarico, quindi.. Eh. Si so taitando e sta lampeggiando. Sì. Quando l'ampeggia la è terribile. Lo so. Quando lampeggia non sa da fare. Vai. Ho <ride> un'idea. Ah, vai wow. <ride> Inutile! Mi sa che dobbiamo salire là sopra però. Quindi... Mm, sì. Quindi pensavo salire. che.. Io pensavo Vieni. Che se ci fosse.. Vai, corri! Vai, corri! Vabbè, io. fa niente, guarda. Eh sì, prova. Mm. <ride> <ride> sì, vabbè, muoviti. <ride> solo eh. grazie a te che sono morto. Aspetta, aspetta. Bravo. E ora sarà indietro. Con il timbro. Ok, niente. Non c'è il timbro. Non c'è niente. sta più avanti. Ok, voi volete venire qui? Si può spaccare qui? Grazie. Ecco lì. Non entrare, eh? Dobbiamo distruggere tutti i blocchi. Ok, andiamo avanti. Allora, di là si prendeva la stella. Infatti dove siamo andati noi si arrivavano solo per stella Non c'è niente, che andiamo c'è. No no no no! Aspetta. Di, lì sopra si arriva lì sopra, lì sopra sopra. E lì. Io, perché l'ho visto prima. E questi blocchi qua? servivano per salire anche Ah, me è il timbro allora e non lo so l'abbiamo perso l'avevo mm, detto io non devo fare questo livello. tu non ti hai detto niente, niente. io ti ho detto no non dobbiamo farlo e vai ti... ok eh, niente adesso tagliamo ci vediamo il timbro e poi chiudiamo Eh sì, aspetta Non abbiamo ancora tagliato Quello mm lavoro -hmm. Ok, uh, avete presente quando ci sono questi tizi qua? Ecco Ecco qui Wow Perché non si è distrutto? Perché siamo piccoli Tu sei piccolo Vedi, aspetta, mi, mi muoio Mi muoio No, non l'ha mancato, vediamo. Ok, ora l'ha visto. Boh, perfetto. Ora ci vediamo alla fine dove il nostro figlio. No, diciamo. No, finiamo no. No, e dobbiamo fare ah, il vero, ti... no. Ok. Luigi. Oui. Luigi cosa Con... Tanky, che poi non è Luigi Tanki, ma sarebbe Luigi qualcos'altro. Procione. No, no, Luigi un altro nome. Mario è tra che Luigi è quello vabbè, quindi nella prossima non parte so. di Super Mario, no, Super Mario 3D No, Volpe. ma quello è, Lu è, lui è Mario Gatto e Luigi che parla No, non hai capito, Pui, poi, poi te lo dico, vabbè, cioè, quello eh sì, in. è un altro nome perché si trasforma in qualcos'altro, Luigi Volpe, credo Vabbè, sì. ci vediamo alla prossima parte, esatto. alla prossima, ciao. ciao